Dopo ampio dibattito e travaglio interno sì, sì. Il, il DL e ah, non so se vinto. anche qualche altro gruppo comunque è intenzionato a migliorare eh, questa delibera con un emendamento che è un emendamento eh, che comprende alcuni premessi, alcuni rilevato e alcune sottolineature Allegro tutto un po' no, non ti fai 10 che, che, che, che, che contempla tutto sono dei, eh, sono aspetti che più che sul dispositivo che ci sembra già sufficientemente articolato, quello proposto dal da Consiglio, è un, um, un emendamento che riguarda più che altro come eh, si è generata la questione del decentramento e quale importanza riveste per una metropoli come Milano che si sta avviando, a, a che si sta avviando anche all'area metropolitana. Per realizzare questo tipo di azione importante per dare più forza ai consigli di zona. Allora, ma no, volevo dire che lo volta un problema come premesso che la giunta dopo l'iniziale proposito di realizzare un trasferimento di potere ai consigli di zona concentrandosi con il con delibero numero 2406 del 11-2012 e 2452 del 23-11-2012 dopo alcune iniziali attribuzioni non ha dato seguito a tali delibere lasciando irrealizzato il progetto del decentramento milanese Tale prima tappa di attuazione del decentramento ha dovuto necessariamente prevedere, oltre alle attribuzioni di nuove competenze zonali, la conseguente riorganizzazione del personale e soprattutto l'assegnazione alle zone di risorse sufficienti alla gestione dei servizi, costituendo in capo alle circoscrizioni capitoli di spesa riferiti alle competenze trasferite. Infatti è evidente che un decentramento si possa realizzare solo garantendo autonomia di bilancio alle zone, attribuendo a tali enti il potere di predisporre un bilancio articolato. rivelato che in realtà la partecipazione delle zone alla formazione del bilancio comunale, come le modalità sopra descritte, non è avvenuta nonostante la richiesta in tal senso pervenuta dal priato Consiglio di, consigli di zona, che chiedevano l'introduzione di tale modalità entro il 2012. Allo stato dei fatti, il percorso del sindaco della giunta apparentemente interrotto, essendo una carta di autonomia delle zone, ha attuato un totale interesse. Sono tuttora irrisolte le questioni centrali quali la riorganizzazione della macchina amministrativa e la sostanziale modifica del bilancio ambientale. Sottolineato che il programma del sindaco prevedeva il trasferimento delle attribuzioni in modo progressivo, con una prima fase di trasferimento di attribuzioni specifiche di vigente regolamento del decentramento e le successive realizzazioni di un decentramento rafforzato. Oltre al trasferimento delle competenze è necessario intervenire riorganizzando la macchina amministrativa, garantendo una dipendenza sia funzionale che gerarchica del messorale di settore. Preso atto del grave ritardo di tale amministrazione, ritenuto necessariamente di chiamare la Giunta all'integrale attuazione delle delibere 2406 e 2452 del 2012. Chiede al Consiglio, e questo è tutto quello che meno male già era nel dispositivo della delibera, l'unica cosa che chiediamo invece di emendare in maniera negativa, cioè di cancellare la parte dove si prevede la riduzione dei costi legittimi.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 Consigliere Grazie Presidente Io partirei dalla, da questi due anni e mezzo di eh, commissione decentramento che giustamente la Presidenza ha definito sola durante la Commissione perché durante, la, durante questa Commissione abbiamo parlato di tutto tranne che di decentramento, abbiamo parlato di testamento biologico, di riprese video, di eh, eh, referendum deliberativi, di spazi delle copie di fatto, di spazi da assegnare alle alle associazioni, ma di decentramento non ne abbiamo parlato. Uh, inizialmente le, le, le deleghe del decentramento erano in mano all'assessore all Benelli che aveva iniziato un percorso, sembrava essere iniziato un percorso con delle, degli, degli incontri con i consiglieri, deleghe che gli sono state tolte e che, si, che sono state un po' anacquate. Nell'amministrazione nell eh, del comune, direttore generale eh, e sindaco. Quindi diciamo che non c'è stato nessun tipo di coinvolgimento delle zone, nessun percorso che può oggi eh, concludersi in una delibera come questa. Questa delibera è stata calata dall'alto dai presidenti di zona, secondo me è anche inconsistente perché all'interno. Ehm, delle richieste ehm, che non stanno in piedi come ad esempio proprio il numero di, di, eh, di la, la modifica del numero di consiglieri che è regolata dal TUL e che quindi non può, non può essere ehm, chiesta così a muzzo da, da una delibera, una delibera che non è, non ha, non è fondata su un'analisi e non è costruita da dei tecnici, è costruita da, da, dai presidenti di zona su delle loro richieste che è vero, sono nate da, nascono dall'esperienza ma che non hanno un'idea secondo me di, di che cosa vuol dire fare una modifica di questo però Un attimino di attenzione rispetto a quanto sta dicendo il consigliere, che non si riesce a sentire nulla. Poi anche questa autonomia del, del bilancio... Secondo me è una richiesta fondata su una, un grosso, una grossa mancanza, cioè il fatto che noi siamo dei consiglieri a part time, cioè siamo consiglieri che arrivano qua alle sei e mezza alle sei, e in un'ora o un'ora e mezza devono decidere. Generalmente sono pareri, quindi decidono di, di uh, argomenti che spesso non hanno questo impatto così uh, importante sulla, sulla vita dei cittadini. Con questa delibera noi ci dobbiamo prendere, assumere le responsabilità delle, che andiamo, delle, delle decisioni che andiamo a prendere ma vuol dire anche che dobbiamo essere in grado di prendere queste decisioni, vuol dire che dobbiamo avere tempo per fare sopralluoghi, per verificare quello che è all'ordine del giorno. Io credo che tutto questo oggi non sia fattibile. Chiedere che entro la fine del 2014 sia attuata una delibera del genere che, che continua a dire che solo su carta non sta in piedi. quindi eh, io concludo il mio intervento e ci riserviamo comunque la, ehm, sì, nel prossimo intervento ci riserviamo la dichiarazione del voto e l'espressione di quello che pensiamo. Grazie. Grazie Presidente, noi rimaniamo alla posizione espressa durante la commissione di pensamento la settimana scorsa per tanto criticiamo fortemente il metodo con cui è stata portata avanti questa delibera non nel merito però eh, noi contestiamo fortemente la, gli ultimi due punti ovvero l'organizzazione attraverso organi Presidente, Giunta, Consiglio con istituzioni sul modello del Tribune elezione diretta del Presidente modello elettivo di tipologia comunale con riduzione del numero dei consiglieri noi siamo proprio ciò perché con l'incorrenza con quello che vogliamo facere adesso, e l'eneggiamento che stanno esaltando la situazione, con una trasporta presidenzialista, pensiamo che i giorni che dovrebbero sostenere maggiormente la voce di cittadino e quali appunto i giorni sulle municipalità Penso, pensiamo che debbano essere più democratici i Consigli, di conseguenza proponiamo un emendamento in cui si chiede di eliminare dopo il Consiglio di zona 9 chiede i punti 3 e 4. Grazie. Consigliere Appiatti. Grazie Presidente. Io sono veramente allibito e dispiaciuto dalla, dalla situazione che si è creata in questo momento in aula. Mi è stato detto chiaramente, e siccome solamente mi fido e mi continuerà a fidare della persona che mi ha detto questa frase, che questa, questa libera era assolutamente intoccabile, inevitabile, e non aveva nessun senso, e non potevamo assolutamente presentare via, quindi avevamo presentato che si era a carta a immediatamente detto questo, noi cosa abbiamo detto? Vero, se per voi non avevo date neanche la possibilità di parlare allora è anche utile che li scriviamo perché tanto se mi dite che sono carta straccia io prendo questa come verità perché mi filmo arrivo qua questa sera e vedo probabilmente accettare dalla maggioranza 10.000 emendamenti. l'emendamento per le perone è lunghissimo se venisse accolto così stravolge completamente la relazione del documento personalmente io non avevo degli emendamenti che lo stravolgevano magari erano emendamenti che non vi piacevano ma non avrebbero stravolto e avrebbero magari migliorato poi non vi piacevano votavate contro il tuo gruppo se ne aveva ne aveva proprio no, qua e non le abbiamo neanche se, se mi viene delle carta straccia, uno cosa faccia? perde tempo a cercare da la forma tecnica per scrivere decentemente una, un emendamento quando poi sai benissimo che neanche viene adesso perché il documento è blindato Secondo me è una parola poco assurda, che in questo momento arrivo qua e la delibera viene completamente stravolta. Non è la prima volta che succede perché può anche, anche cambiare una delibera su un'area delle ferrovie nord, dove c'era ferrovia ad Afori un emendamento bipartisan come questa sera forse che stravolse completamente quella, quella delibera, da parere negativo a parere positivo a costruire e qua siamo uguali mi è detto che non si può toccare poi vengo qua e scopro che si può fare quello che si vuole, qualunque cosa viene accettato se, se, non, se, se non è poi nel senso se non verranno accettati cambierò ovviamente la dichiarazione ma da quello che ho capito, dei vostri accordi la delibera viene completamente stravolta e noi a quali ci siamo fidati forse io personalmente, stupidamente ma sfidati del fatto che questa delibera fosse mandata oh. e fosse inutile inu assolutamente inutile toccarla perché tanto non sarebbero stati accorti allora la prossima volta sto proprio attento a non fidarmi di queste, di queste voci che la persona mi fiderò comunque perché è una brava persona però la prossima volta magari magari, magari la, assolutamente La, le, le modifiche che se erano possibile farle avremmo provato a presentare qualcosa anche noi grazie consigliere Tucci grazie credo che sulla questione del decentramento a Milano è da anni che se ne parla e credo che sia anche giusto dare una risposta non solo ai cittadini, ma anche a quello che deve essere il modello futuro di decentramento. Si era partiti nel 1997 con il eh, regolamento Lucchini, si è cercato di modificarlo in questi anni e credo che questa delibera passasse come in base agli emendamenti che sono stati presentati. Io credo che dà una risposta non solo per quanto riguarda la questione del fatto politico del decentramento a Milano, ma dà una risposta anche per quanto riguarda la, eh, la, più, ampia la più ampia discussione e condivisione di una, una delibera che porta a discutere di un argomento importante che in questa città è da anni che se ne parla e che forse dovessimo andare alla città metropolitana può vedere qualche risultato positivo anche nella sua eh, istituzione è evidente che la nostra battaglia non si ferma a questa delibera e politicamente i partiti devono lavorare affinché al più presto si attui non solo quanto c'è scritto in delibera e che questa delibera andrà a chiedere anche un miglioramento rispetto alla delibera dell'anno scorso presentata in Consiglio Comunale. Ma il problema è quello di partire ad avere già da, da breve tempo, oltre a quelle che sono scritte sulla delibera come deleghe, anche tutto il resto, perché se noi crediamo nel decentramento, vogliamo crederci a partire da avere le strutture, il personale, le risorse economiche e poi possiamo discutere su tutto il resto, quindi io credo che questa zona con questa delibera dà una, un segnale positivo rispetto a quello che è un lavoro collegiale, non un lavoro che chiude solo tra pochi e, eh, e limita la discussione, limita un confronto perché su una tematica come questa il confronto non può essere, non può essere un confronto molto quindi credo che noi facciamo un buon lavoro e eh, mi auguro che la vediamo tra passi con gli emendamenti che verranno accorti, grazie sì, parlo non a nome mio personale ma a nome del gruppo di sempre consiglio di zona 9 intanto voglio esprimere la mia amarezza la nostra amarezza perché noi pensavamo di venire in consiglio questa sera e di votare la delibera così come è stata presentata senza nessun tipo di emendamento senza essere rammendata, tagliata è giusto che ogni gruppo politico esprima le sue opinioni in merito è giusto che ogni gruppo politico faccia la sua parte e quindi capisco che eh, l'emendamento presentato dal PDR la eh, richiesta fatta dal gruppo di rifondazione comunista sia più che legittimo. io però dico una cosa eh, noi abbiamo spiegato ampiamente in commissione perché la delibera così com'era ci andava bene perché era un primo passo per andare verso il decentramento cioè verso qualcosa di cui tutti parlano ma a cui nessuno viene, vuole, ha mai voluto mettere in mano concretamente questo è un primo passo con tutti gli errori, con tutte le possibili eh, modifiche, perfezioni che poi si potevano fare lungo il cammino noi questa sera come maggioranza non siamo in grado di sostenere la delibera così com'è e di questo mi rammarico. Eh, Dopodiché, a mano in cuore, voterò eh, sia l'emendamento del PDL sia ciò che ha proposto la rifondazione comunista. Però penso che questa sera la maggioranza, nel suo complesso, a parte chi ha deciso di prendere decisioni diverse come la rifondazione, ma è legittimo che lo faccia, ha, eh, commetta eh, un piccolo errore, nel senso che... Anche gruppi all'interno della maggioranza, anche singoli consiglieri della maggioranza avevano delle osservazioni da fare, però per spirito diciamo così, di squadra si sono astenuti dal farlo. Allora, il gioco politico è che ognuno, nel rispetto dell'altro, faccia la sua parte. Non abbiamo accettato le osservazioni di consiglieri della maggioranza per poi accettare gli emendamenti, le modifiche fatte addirittura dall'opposizione. Tutto ciò mi sembra ridicolo e non credo faccia onore a questa maggioranza. Grazie. Capogruppo La Terza. Grazie Presidente. Allora, io volevo sottolineare un po' il, questo, il percorso di questa delibera che arriva come un fulmine al ciel sereno dopo che si stava dormendo quando cioè, si poteva lavorare sulla sostanza in questi anni anziché su una, una mera uh, delibera che mette su carta ma è sostanzialmente vuota ah, e non ha, e, diciamo che e deprecabile il gio i giochi che alcuni fanno per la propria parte perché vedono magari nella diminuzione del numero dei consiglieri la propria sopravvivenza politica, quando invece l'obiettivo dovrebbe essere quello di vedere veramente si gestisce meglio, veramente si risparmia, veramente è così, ad esempio a me alcuni dubbi vengono su questa delibera che è ipocrita in un paese. scusate. consiglieri però, davvero E' ipocrita, soprattutto quando dice diminuzione del numero di consiglieri, quando sappiamo benissimo che a livello comunale è stato anche, diciamo, quando si parla di città metropolitana, altra diciamo, istituzione che nasce come eh, priva di democrazia dal momento che nessuno andrà ad eleggere i rappresentanti da subito di queste città metropolitane, però venendo a Milano si è parlato anche di restringimento delle zone. Per cui alla fine è una presa per i fondelli, perché se la zona 9 da, uh, si, si divide in due zone ed ogni consiglio di zona viene ad avere 25 consiglieri, capiamo bene che 25 più 25 fa 50, non fa più 41, per cui a livello di risparmio globale andremo a spendere di più. Forse è da questo punto di vista che dovrebbero anche essere spiegate le cose. Per cui questo è giusto. Un, uh, così un contentino che si dà, sì sì, siamo tutti d'accordo con il decentramento, come quando tutti parliamo, tutti quanti siamo d'accordo con la pace nel mondo, però poi da qui ad attuarla effettivamente ce ne passa, quindi eh, con l'emendamento di, di rifondazione viene ad essere eliminata questa parte, della, questa parte ipocrita della riduzione del numero di consiglieri perché probabilmente non sarà così a livello di Milano Milano vedrà, forse non dico raddoppiarsi, però un bel aumento di un 20-30% di consiglieri di zona li vedrà grazie Capogruppo Edovino grazie Presidente no. ma uh, è stata una complicata uh, io dico questo, non è vero, non è vero, questo io lo rivendico in parte, che sul decentramento in questi anni non si è fatto nulla, si è fatto poco, si è fatto troppo poco, però non è vero che diciamo, questa delibera eh, salta fuori all'interno del lavoro non fatto, forse non è stato fatto nelle aule, anche come giusto che sia, spesse volte siamo richiamati a, al nostro compito di essere maggioranza in quest'Aula, spesso ci avete richiamati e noi, da maggioranza, il presidente, il capigruppo eh, dei partiti politici di questa zona, in questi due anni hanno lavorato alacremente dentro l'Aula e fuori per cercare di far capire al sindaco, al vice sindaco, alla giunta che il decentramento il tema del decentramento col quale ci eravamo presentati davanti ai cittadini vincendo le elezioni in questi due anni e mezzo è stato, era, è stato io lo tranquillamente, l'ho detto anche in commissione è stato affrontato nel modo, non nel modo migliore possibile e dico questo perché siamo fortemente convinti lavorando scusate lavorando a.. Uh, qui in consiglio, siamo fortemente convinti del fatto che un decentramento che funzioni e io leggo questa vicenda politica alla vicenda dell'area metropolitana che è la prospettiva che tutti noi abbiamo presto o dopo, io spero e credo presto, qualcuno citava prima il ministro Del Rio, la vicenda, quest, la vicenda del decentramento e delle municipalità va inserita necessariamente all'interno di quella che è di una riorganizzazione della macchina dello Stato, della macchina della provincia, della macchina delle istituzioni per rendere i servizi meno costosi e più efficienti cercando di rendere i luoghi delle decisioni il più vicino possibile ai cittadini questo è quello che proviamo anche a fare con difficoltà, quotidianamente anche con tante frustrazioni, è quello che abbiamo provato a fare in questi due anni e mezzo io capisco chi oggi è arrabbiato perché eh, si è cambiata rotta lo dico perché in commissione è stato detto, io capisco che diciamo, l'educazione non sia di casa ma di solito si ascoltano gli altri consiglieri quando si parla, di solito, dicevo capisco chi ha e gli do anche ragione, nel senso che noi ci siamo presentati in commissione dicendo che il testo, eh, la maggioranza... Credevo, voleva tenere il testo e mantenerlo così com'era, senza ricevere emendamenti. Fatemi dire, però, che è vero, anche che tutti noi sappiamo: tutti lo sappiamo perché frequentiamo quest'aula chi da due anni e mezzo, chi da più tempo, che l'aula è sovrana, che quello che succede nell'aula, eh, diciamo, è imponderabile. Io stasera avrei preferito una strada più tranquilla. Non è stato così, non è stato così e infatti si è aperta una discussione fuori, dentro di la sospensione, i gruppi hanno parlato, è sbagliato non, pre non preparare emendamenti, è sbagliato non preparare emendamenti perché l'aula è sovrana e quindi io sarei stato oggi in questa condizione, sarei stato anche Pronto ad accettare. Guardate, ha ragione è il capogruppo Viga No, che c'è un sacrificio anche da parte nostra, anche da parte dei consiglieri del mio gruppo che stasera sono in sofferenza perché avrebbero voluto nell'iter, diciamo, dire la loro, provare a fare emendamenti, non lo abbiamo fatto perché siamo, siamo responsabili. Siamo all'interno di una maggioranza in quest'Aula, siamo all'interno di una maggioranza palazzo-marino e quindi con senso di responsabilità e anche senso del dovere rispetto ai cittadini che ci hanno eletto oggi noi abbiamo fatto un passo indietro mi dico, chiudo dicendo questo forse, forse me lo, dico, me lo autodico forse abbiamo anche sbagliato modalità dell'iter perché quando si affrontano temi così cruciali e così eh, fondamentali come la macchina del comunale che è un tema che non riguarda destra e sinistra, ma è un, tema che riguarda tutti, è un tema che riguarda tutti, forse serviva una maggiore condivisione. Allora, visto che tutti sappiamo contare, noi avremmo stasera, con l'emendamento di rifondazione comunista che ha ricompattato la maggioranza, avremmo i numeri per far passare la delibera senza il voto dell'opposizione. Credo anche che, però che, visto il, di il dibattito difficoltoso per noi, molto difficoltoso Chiedo il tempo della Giovanni, insomma ci metto un minuto. Un dibattito anche difficoltoso per noi, con un rospo politico, non indifferente da mandare giù, non so se per diciamo, uh, uno sbaglio di valutazione che non riguarda i numeri ma politico, ma solo appunto uno, uno sbaglio dal punto di vista dei numeri, il mio gruppo ha deciso che approverà anti l'eliminamento del TDL, proprio in virtù del fatto che una delibera di questo genere, io sono contento di essere un ottimo umorista, vedo che ci sono colleghi che ridono con grande senso del rispetto delle situazioni di quest'auto, mi sembra che abbia dato una parolaccia eh, quindi, con grandi... dicevo, dicevo, con grande. Tornando anche un po' sui nostri passi, per cercare di dare maggior forza e ampio consenso possibile alla delibera, voteremo anche gli emendamenti presentati dal capogruppo Fede del Nord. Ringrazio, l'ultima cosa, io ringrazio il mio gruppo, il Presidente Medolago per il lavoro prezioso che ha svolto in commissione e per il lavoro prezioso anche che ha svolto stasera in aula per cercare di dare senso al lavoro fatto consigliere Pagli grazie, vediamo se qualcuno ascolta una cosa brevissima, vediamo di entrare un po' nel testo prima di dire se gli piace o meno quando si dice sottolineato che c'è la missione del fallimento di questa delibera, perché se l'italiano non è un'utopia, qua c'è scritto, sottolineato che il mantenimento dei comuni in una condizione di mancanza di risorse, quindi si ammette che c'è una mancanza di risorse, non deve rendere difficoltosa qualsiasi auspicata trasformazione, quindi qua si ammette che si vuole fare una trasformazione con una mancanza di risorse, già cioè, questo io lo lascerei, eh, perché è una missione di fallimento già in questa delibera, io non so chi è il genio che l'ha scritto, ma perché una delibera scrive che manca le risorse, vogliamo fare qualcosa senza le risorse, vuol dire che questo qualcosa non verrà mai attuato, e questo scusate il termine, parole dell'idea, è la prima presa per il culo di questa delibera. La seconda parte che diventa ancora più eccitante, se vogliamo, dal punto di vista giuridico e funzionale, la trasformazione entro la fine del 2014 delle zone del decentramento in veri e propri municipi, quindi ecco il 2014 vuol dire che togliamo Natale, togliamo l'estate tutti, i 6 mesi bisogna fare tutto, di, qui è cancellata, dotare i municipi, di risorse e autonomia amministrativa vuol dire che grazie, questa è l'unica legge che io contesto alla Lega la famosa legge su de, de cosa, federalismo fiscale che non può esserci un federalismo fiscale in uno Stato che federale non è, il cittadino milanese oltre che essere tartassato dalle tasse, io lo chiamo ormai sindaco fantasma perché qui nessuno lo vede in giro, perché a novembre sta ancora facendo il bilancio del 2013 e vuole fare le municipalizzate. voi pensate che genio? Che genio? Cosa succede? Noi le zone, cioè i fortunati che stasera voteranno la loro condanna perché con 25 consiglieri metà di voi andranno a casa, quindi vi auguro proprio di andarvene a casa tutti perché state votando la vostra condanna. Cosa succede? Le zone dovranno tassare, le zone dovranno mettere le tasse, questo non ve l'hanno detto ma l'avete scritto qua. Quindi io non accetto nessun emendamento, voterò contro tutto, mi dispiace perché questa delibera è improponibile nel modo in cui è stata scritta e lasciatemi fare una considerazione io ricordo che questa maggioranza è guidata da un Presidente davvero bravo non lo dico con ironia perché lei ha portato a casa il risultato alla fine ha detto chi se ne frega se accetto gli emendamenti, io devo andare con Pisapia Pia e dire guardate che la zona 9 ha approvato questa roba qua e allora se io devo fare un biatico soltanto per una questione di vanto signori questa delibera le fatevela voi e simbolicamente la straccio perché non voglio essere preso in giro da questa amministrazione, grazie Grazie, grazie Presidente. Vorrei, vorrei associarmi, se mi permettete, ai ringraziamenti che ha fatto il capogruppo in Dovino al Presidente Vedolago che dopo questa delibera penso domani si troverà disoccupato dalla sua funzione perché la Commissione di decentramento verrà finalmente, spero, a mancare, anche perché i risultati che ha portato fino ad oggi sono sinceramente, per quello che riguarda l'argomento cuore, della della sua attività veramente del 20 se dopo, adesso ho perso i conti da un anno e mezzo della sua Costituzione ci siamo trovati finalmente a discutere di decentramento grazie a un documento che per stessa missione del capogruppo indovino è stato discusso non in Consiglio ma al di fuori, in della maggioranza in tante altre sedi e ha trovato definizione in un accordo tra tutti i presidenti di zona senza prenderci in considerazione arrivando poi a portare un documento che è stato portato in commissione considerato, sì abbiamo forse il mio collega ha sbagliato a non presentare gli emendamenti ma è stato portato in commissione già deciso, bello e deciso senza possibilità da parte vostra di dichiarare esplicitamente di poterlo emendare veramente la funzione della commissione di decentramento è stata assolutamente inconsistente a maggior ragione perché poi lo stesso documento presentato che doveva essere intangibile, intoccabile arriva per magia in consiglio, che è sovrano, grazie a Dio, all'ultima parola e viene completamente stravolto accettando anche da parte della maggioranza delle pesanti accuse alla propria amministrazione, alla propria giunta comunale di inefficienze, di incapacità, di, di gravi e pesanti ritardi, stravolgendolo poi anche nelle richieste, grazie ad altri emendamenti presentati alle fondazioni, più specifiche vostre, ovvero se andate a chiedere. Il documento concordato, intoccabile, da tutti i presidenti di zona che ci doveva essere un presidente eletto direttamente, una giunta, riduzione dei consiglieri, queste cose che in questo documento intoccabile erano state elaborate e sono sparite all'improvviso. Cioè sinceramente noi questa sera ci troviamo con una sorta in grande imbarazzo a dover votare un siffatto sì documento. Mi verrebbe quasi da chiederle sinceramente, ma tanto sarebbe inutile quasi per pietà vostra il ritiro, ma non voglio neanche farvi questo favore. Votatevelo, non esprimo ancora la dichiarazione finale su quella che sarà la nostra dichiarazione, mi riservo anch'io come gli altri gruppi la possibilità di decidere su cosa, cosa fare nel nostro voto. Non entrerò a questo punto quasi più neanche. Abbiamo anche noi delle delle osservazioni, dei pareri da portare che non ci sono stati quei permessi granché di essere spiegati in commissione e francamente dopo le interruzioni, le perdite di tempo di questa sera, discutere di un documento così importante in un minuto e mezzo che mi rimane preferisco chiudere qui la discussione, grazie. Mettiamo quindi in votazione. Due emendamenti, no, un emendamento complessivo integrativo presentato dal capogruppo. il il il il il il Chiudiamo. Chiudiamo la votazione Favorevoli 21 contrari 5 Astenuti 7 Approvato E mettiamo in votazione Sempre l'emendamento Presentato dal capogruppo Fede Pellone Questo Emendamento chiede di eliminare la dicitura organizzazione attraverso organi presidente giunta consiglio con attribuzioni sul modello del comune chiedi di togliere la decisione di tre qua chiedi sì, ascrivilo... di eliminare l'eliminazione diretta no che cos'è che chiedi di togliere? perché siamo in fase di emendamento quindi non è rilevante quello che devi togliere non so neanche così non so leggere quella schiena elezione diretta del presidente mia... modello di, Il minimo di eliminare Eliminiamo eliminazione del punto 4, cos'è che vuoi togliere? L'emendamento soppressivo è stato ritirato. Come sì, è come esatto, esatto. è stato ritirato? è stato ritirato ma lo sapete? è stato ritirato e questo è un lavoro di consiglio ma vai, dai vai, ma fate ridere vai, ma vai. Ma. le larghe intese le larghe le intese eccoli lì figli lo chiameremo il fai Altro. Chiudiamo la votazione. Presenti 36 favorevoli 23 contrari 5 astenuti. 8 approvato. Mettiamo in votazione la delibera così come è emendata. <totipotente> Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione presenti 33 favorevoli 25 contrari 6 voi approvato passiamo all'ultimo punto osservazioni relative alle criticità viabilistiche di via Barbaro La parola sarà Presidente della Commissione via via via via via via via via via Grazie. Ma io come, come consuetudine volevo dire qualcosa dopo questa simpatica discussione che è seguita alla presentazione dei vari emendamenti. Volevo semplicemente dire qualcosa sulla... La commissione del centramento che mi sia. ci sì, sì, sembra sì, che sia. Non eh? può farlo, però. No, l'argomento no, è chiuso, eh? Ma l'argomento la no, no, no, è chiuso. Dire... L'argomento è un fatto personale, eh, che ti vuole interviene. No, non eh, siamo no, sul non punto pensare. successivo. Abbiamo perché già iniziato il si punto successivo. E allora basta! E però, non è che può fare quello che vuole. E non vuole, siamo già sul punto progressivo, avete mostrato che non c'è bisogno di fare il video per eh, i capelli che appena piacciono rompere le palle allora ci sono delle regole è finito, è finito sto cavolo tutto ma se c'è bisogno di non si dice. come consigliere dalla perletta che ti va meglio dai basta basta basta basta basta basta la basta basta basta Consigliere basta basta basta basta basta basta basta Grazie Presidente, io ho un emendamento in quanto nella... Uh e In quanto sulla su quella strada, in prossimità della strada, non c'è segnaletica relativamente alla, al plesso scolastico e in più c'è una situazione di pericolo per i pedoni quando attraversano da via Giuditta Pasta eh, verso Niguarda e incrociano via Sbarbaro. Praticamente il, il muro della, della scuola di cinta è molto alto e quindi i bambini non si vedono. Non vedono la macchina che arriva da via giù di tutta pasta e rischiano di essere presi sotto. Quindi vi leggo il mio emendamento, il nostro emendamento. Si chiede inoltre l'installazione di segnaletica orizzontale e verticale in prossimità del plesso scolastico che segnali agli automobilisti la presenza di scuole e l'installazione di uno specchio parabolico all'angolo tra via Giuditta Pasta e via Sbarbaro che permetta ai pedoni che attraversano via Pasta in direzione di Guarda di scorgere eventuali veicoli provenienti dalla via Pasta stessa. Allora. Grazie. Grazie consigliere Giusei, consigliere De Lorenzo. Sì, sì. Con Dopo il punto verso Bolzarno, inserire una situazione la situazione sarà caotica secondo me per un po' di tempo quindi era prevedere anche qualcosa che faccio pagativo all'interno. signori scusate cioè, se non siete interessati se siete ancora ad al precedente punto potete uscire, chi rimane dentro a quello l'ordine del giorno perché è un gran caos allora, non so? volevo dire che siccome allora, la situazione è in porta di tempo rimarrà invariato io faccio il così, non un pagliativo, però fa niente, lo metto, metto a votazione, di prevedere nel frattempo cioè, la presenza della polizia municipale negli orari che entrano e <susurra> in modo da far defluire il il traffico nella via, cioè si si è sicuro che grazie allora il merito deve chiudere il eh, intervento di chiusura sarebbe allora il merito è presentato dal consigliere De Lorenzo l'ultimo, quello sui vigili però eh, c'è questo diciamo così il problema, comunque la normativa prevede che la presenza della polizia locale davanti ai pressi scolastici eh, statali e comunali, l'Achilerici Ricci è una, eh, una scuola paritaria eh, per cui non è previsto, a meno che la scuola, diciamo così, come capita in altre situazioni, si sobbarca la spesa e eh, quindi... Eh, eh, no, però non possiamo mettere in una delibera purtroppo... Eh, cioè una, Libera, non possiamo mettere una cosa che sappiamo già a priori che non è possibile perché non possiamo chiedere una cosa non fattibile a meno che la scuola, a meno che la scuola si paghi la, la presenza del vigile però consigliere De Lorenzo mi permetto di dirlo in maniera cioè, po probabilmente poco formale eh, per il ruolo che, che ricopro eh, mi sembra, mi permetto di dirlo però non so la prenda cioè, un modo per strumentalizzare la questione cioè lei pone una, uh, un palliativo come lei stesso l'ha definito sapendo che per norma non è previsto quindi non potrà essere votato perché in una delibera non possiamo mettere una roba che non può essere prevista e lei dice lo presento e voi lo bocciate se lo scopo è quello di andare nella scuola e dire eh, il consigliere di zona brutto, sporco e cattivo appocciato cioè, tenga conto che non è previsto davanti alle scuole paritarie la presenza del vigile compito, a meno che la scuola se lo parli. consigliere che, vicepresidente Griglio. consigliere Belli consigliere Belli sì, grazie. Allora, onde evitare di strumentalizzare qualsiasi tipo di frase inserita nella delibera, però io inserirei per il momento di sospendere il servizio dei vigili per le multe perché effettivamente hanno già il problema allora torniamo a fare i vigili questa se passa la strumentalizzazione non lo so io lì c'è un problema lì c'è effettivamente un problema allora tentiamo di risolverlo eh quando usate consigliere eh a news poi te lo rende sempre dai strumentalizzo la deriva per i bambini dai perché in momenti vengono tirati soli. io ho fatto un sopralluogo in effetti ho fatto un sopralluogo e ho cercato di capire con i vigili come mai sono sempre lì ogni mattina sembra che sia stato fatto un esposto e quindi ci sia un ordine di servizio per la presenza dei vigili da, da quando entrano i bambini a scuola quando, a quando... Quindi è fatto apposta, però mi sembra una cosa molto strana perché quel, quando noi abbiamo fatto la stessa richiesta per Via Comasina ci sono punti nevralgici in cui ci sono problemi molto più grandi, i vigili non ci sono. Lì per 10 minuti, per mezz'oretta passano le macchine, ci sono genitori che portano i bambini a scuola, si mettono... Ed è pericoloso perché non c'è altro il marciapiede, non lo so. Grazie consigliere Lorenzo no mi spiace che lei abbia preso la situazione sul personale io capisco anche perché mi spiace tanto io ho fatto l'emendamento non pensavo a questa cosa no, perché a me non vado alla scuola a dire ma facciate così qua mi facciamo sono una persona seria e dato che sono una persona seria non sapendo questa roba qua io ritiro il mio emendamento perché veramente avevo sbagliato ma... Ha valorizzato la delibera, ma mi spiace che lei abbia spesso nei confronti una specie eh, di doppio giochismo, dicendo dopo va in giro di greca la un uccione, siccome frequenta la scuola, mi voce il perché per la scuola, mi spiace, io ritiro il metamento perché sono una persona seria e non sapevo di questa cosa, grazie. Sono... Grazie consigliere a... a... di sono... e poi... Sì, grazie, grazie. Che grazie. sì, però consiglieri, consiglieri, consiglieri, commenti, i commenti e cibi, sono partiti, partiti e eh, cose fuori tranquillamente. Consigliere Todoro e poi chiudiamo con il vicepresidente Criglio. Grazie Presidente. Tridio. Invece volevo fare rete giustizia alla buona fede del consigliere di Lorenzo, in quanto Rileggendo cioè, l'emendamento del consigliere De Lorenzo, io invece, io, se non so, eh, rileggiamo, non, so bene, eh, non trovo nessun tipo di strumentalizzazione, c'è scritto di prevedere nel frattempo la presenza della polizia municipale negli orari di entrata uscita dagli alunni in modo da far defluire più velocemente il traffico nella via. Siccome uno dei compiti della, della polizia, eh, dei vigili urbani, della polizia locale è quello di regolamentare il traffico, qua non si dice di far stazionare davanti o all'interno della scuola, o nei pressi della scuola paritaria, quindi non comunale, i vigili urbani, qua si dice di, eh, che i vigili urbani dovrebbero realmente, come ha detto il consigliere Agnus Day, fare il loro lavoro e, dappertutto, su tutto, su tutto il territorio, incluso questa via, se eh, qualcuno ha le di pagna, se qualcuno ha le di pagna a qualche sasso nella scarpa che eh, deve, deve togliersi Detto ciò io invece lo richiedo e richiedo ancora questo emendamento, lo faccio mio e lo richiedo di presentarlo. inarrabile di multe perché oggettivamente le macchine che sono lì collocate costruiscono il passaggio, quindi mettetevi d'accordo tra l'uno, consigliere Belli e poi eh, vicepresidenza vicepresidente equilibrio. Sì, solamente per fare una precisazione, non per fare polemica assolutamente, ma mi sembra che... La scuola si è in una posizione un po' strana perché è vero che è una paritaria, ma all'interno ospita delle classi della Cassini, per cui automaticamente sia paritaria che comunale. Per cui è un po' un ibrido, è un po e però le classi ci sono, per cui è un attimino un ibrido. Per cui vediamo un attimino di pensare effettivamente alla, città, alla, alla pericolosità che possono avere i ragazzi che vanno a scuola e lasciamo stare qualsiasi tipo di strumentalizzazione. Essendo una, una scuola, è vero, la struttura è paritaria, però ci sono anche delle classi comunali, per cui vedete un attimino, voi, mi sembra che si possa anche, anche se non è previsto il servizio, si possa vedere di fare qualcosa. Grazie. Vicepresidente Rocco solo brevissimamente eh, per rispondere al consigliere Belli che il servizio di vigilanza non è previsto davanti alle scuole medie trattando delle classi ospitate, le classi ospitate nella rici eh, di pubbliche statali sono classi della scuola media Cassini quindi non c'è nessun artiglio per poter chiedere il servizio di vigilanza in mano. Come peraltro, eh, peraltro eh, è chiaro che la presenza dei vicini urbani in una situazione di ampia regolarità da parte dei genitori in questo momento secondo me è da evitare e non da richiedere Vicepresidente Trivio. Allora, mi saranno ragione. Ricordiamo, chiediamo di Grazie. Io ringrazio tutti i consiglieri che sono intervenuti in precedenza. E riguardo gli emendamenti, io li avrei condivisi sinceramente entrambi, purtroppo non può essere, discuto, non può essere votato. E, mettiamo in votazione gli emendamenti. Grazie. Allora, mettiamo in votazione l'emendamento presentato dai consiglieri. Il consigliere Andiosteca precupo la terza. La segnaletica L'ha letto pochi minuti fa, comunque si chiede inoltre l'installazione di segnaletica orizzontali e verticali in prossimità del prezzo scolastico che segnala agli automobilisti la presenza di scuole l'installazione di uno specchio parabolico all'angolo della via di Passa e via Sbarbolo che permette ai pedoni di attraversare. Via pasta in direzione riguarda di, di scorgere eventuali veicoli provenienti dalla via pasta, pasta stessa. Chiudiamo la votazione. Presenti 33, favorevoli 33, contrari 0, 0, approvato. Poi mettiamo in votazione l'emendamento ritirato dal consigliere De Lorenzo ma sottoscritto dal consigliere Toda di prevedere nel frattempo la presenza della polizia municipale negli orari di entrata e uscita degli alunni in modo da far distruggere velocemente il traffico nella via certo. eh, eh, la votazione è scritto, era l'ultimo punto scritto all'ordine è la, la delibola mettiamo in votazione chi <SILENCIO> <SILENCIO> <don't know. SILENCIO> <Calma. SILENCIO> <SILENCIO> è la delibola cazzo avevo a volere così in pizzola e l'abbiamo visto chiudiamo la votazione presenti 32 e 32 Allora, presenti 32, gli scrutatori segnalano che il capogruppo Perego vota a favore, quindi favore di 32 più il capogruppo Perico, quindi 33, approvato. E all'ultimo punto è scritto l'ordine del giorno, la seduta è chiusa.